Vediamo come si condivide eh, un, un OneNote. Allora, eh, questo qui siamo sulla nostra scrivania di Office 365 e questo è il OneNote che ho utilizzato nei tutorial precedenti. Qualora voi voleste, quindi l'operazione di condivisione la posso fare direttamente da qui andando a cliccare su questa freccina. Qualora voi voleste. Eh, condividere un blocco OneNote che non trovate tra i documenti recenti perché magari l'avete eh, creato un po' di tempo prima, potete andare su OneDrive dove trovate tutto, tutti i vostri file e quindi fare la stessa operazione da qui, allora clicco sulla freccina, condividi e eh, devo decidere subito che tipo di condivisione voglio operare eh, que se mi va bene che chiunque con questo link possa modificare il mio OneNote, lo lascio così, copio il, il link e lo mando a chi voglio, uh, oppure lo, non so, lo, lo metto da qualche parte, su un blog, eccetera, e quindi chiunque con il link può accedere al mio OneNote e modificarne i contenuti, eh, posso lasciare questa impostazione e mandare il link via mail a qualcuno eh, inserendo qui il suo indirizzo mail, chiaramente bisogna fare attenzione a utilizzare questa opzione mh, perché appunto si può andare incontro a dei dispiaceri, se clicco vedo che ci sono anche altre opzioni invece che tutti, quindi invece che chiunque abbia il link posso decidere persone dell'organizzazione nostra cioè di Itzos, Marie Curie. cosa cambia? Eh, cambia col fatto che qua anche un utente anonimo può andare a modificare il mio OneNote qui comunque se sono persone dell'Itsos, significa che con, tramite il link dovranno prima di poter modificare il mio OneNote dovranno comunque... Um, effettuare il login con le loro credenziali, quindi non sono più persone anonime, oppure posso decidere di condividerlo con persone che hanno già l'accesso, oppure con persone specifiche, quindi io voglio condividerlo con un collega con i miei studenti, eh, seleziono questa voce, decido se consentire la modifica oppure no, a seconda di come se lascio selezionata questa casella oppure se tolgo la spunta se decido di lasciare la modifica lascio la casella selezionata e poi clicco su applica a questo punto mi dice che solo le persone specificate con questo collegamento possono modificare quali sono le persone specificate devo andarle io a specificare quindi ehm, posso inserire i nomi delle persone con cui voglio condividere per esempio la collega claudia eh, piuttosto posso inserire quanti nomi voglio ok e eh, opzionalmente posso inserire un messaggio allora appena io cliccherò su invia alle persone che ho inserito qui arriverà una mail con il link al mio OneNote, con la possibilità di modificarlo e con questo testo scritto nel corpo del messaggio ehm, ok, tutto qui non è difficile, bisogna solo fare attenzione Allora, una volta che io ho condiviso un OneNote con qualcuno posso anche decidere di tornare sui miei passi e quindi di andare a modificare mh, adesso lo proviamo ad aprire andare a modificare le opzioni di condivisione eh, in questo modo quando una volta che ho aperto il mio OneNote vedete che qui in alto c'è il tasto condividi sul, che posso utilizzare esattamente come avevo utilizzato prima quindi eh, è identico a quello che abbiamo appena visto supponiamo che io Uh, faccia che chiunque con questo link può modificare quindi copio il collegamento e lo vado a mettere da qualche parte um, perciò ci, chiunque può accedere e modificare ok, allora vedete se io torno su file OneDrive qui sulla cartella di OneDrive aggiorno la pagina vediamo che il mio prova tutorial non è più privato come era poco fa ma è condiviso è condiviso, se clicco qui mi dice che è condiviso con chiunque abbia questo link io decido di eh, andare a cambiare queste autorizzazioni allora posso eliminare le autorizzazioni o concederle o più velocemente posso andare a cambiare quello che ho fatto andando ancora a cliccare qua su condividi e poi mh, clicco sui tre puntini, e su gestisci accesso. Allora mi dice che chiunque con questo link può modificare, ma se io voglio gestire l'accesso, vado a toglierlo, e a questo punto l'unico, ho cancellato praticamente, ho eliminato il link di condivisione, e l'unico proprietario sono io adesso. Ok? Quindi posso chiudere tutto quanto, Torno qui, chiudo questo pannello, aggiorno nuovamente la pagina e vedete che il mio OneNote è tornato ad essere privato.